Sera. Oggi, la seconda lezione di economia in cui finalmente si affronta l'economia non dal solito punto di vista al quale siamo abituati. E non vi accenno molto io perché non sono sicuramente delle... delle tre persone sedute qui al tavolo, quella titolata a parlare. Insomma. Io Faccio un po' gli onori di casa, come ministra civica uno può pensare che non abbia molto senso di parlare di macroeconomia, in realtà ne ha perché siamo cittadini eh, tutti quanti e la cultura comincia a questi livelli. Ehm, I comuni dovrebbero fare il possibile per cercare di sollecitare a livello eh, statale e governativo una presa di posizione ben diversa da quella che stiamo facendo adesso. Siamo ancora indietro, vedremo cosa si riuscirà a fare. Eh, noi intanto siamo contenti di uh, poter ascoltare questi relatori. Adesso io vi presenterò Paola Ghini, che è qui alla mia sinistra e che ci ha aiutato, che ha organizzato praticamente queste serate, noi abbiamo dato un contributo locale e eh, invece lei come rappresentante della MMT e della EPIC poi vi spiegherà meglio lei eh, che cosa vogliono dire queste sigle, ha eh, pensato a recuperare un relatore veramente eh, piacevole e assolutamente comprensibile. Quindi io vi ringrazio, taglio colpo con i preamboli, vi auguro un buon ascolto e spero che la serata poi dia eh, seguito a un vivace dibattito. Grazie e buona serata. Eh, vi ringrazio per essere qui e ringraziamo anche la Lista Civica che ci ospita per la seconda volta, per il secondo appuntamento del ciclo. Eh, comitato MMT Cesena, speriamo per essere MMT Cesena Forlì e di diventare anche più eh, numerosi. Eh, noi siamo un comitato di Cesena a partitico e eh, quindi aperti a qualsiasi contributo e quindi siamo a vostra disposizione, trovate nei volantini che vi abbiamo dato, che sono anche posti fuori i contatti, e quindi aspettiamo i vostri, vostri telefonate e le vostre email. Giacomo Bracci è il, uno degli economisti di punta di Epic, che è un'associazione nazionale di diffusione della teoria economica modernizia della moneta moderna ma anche di eh, altri, altri economisti che possono dare il loro contributo, che hanno parentele, che ce ne sono sia all'estero che in Italia e abbiamo scelto Giacomo in quanto è il referente principale del gruppo Economia di Epica. Abbiamo ospitato come comitato altre associazioni locali, altre associazioni nazionali che hanno gli stessi obiettivi e oggi abbiamo Giacomo. Eh, di oggi, è la spesa pubblica e tutte le sue sfaccettature e eh, anche parlerà di alcuni aspetti della, della finanza e proseguiamo rispetto all'argomento che avevamo iniziato la volta precedente, cioè come mai, che, che cos'è la moneta e come mai è possibile e in che modo è possibile poterla spendere avendo come strumento la moneta fiat. Il prossimo argomento a cui teniamo molto del 31 gennaio, sempre venerdì, sempre qui è la soluzione dei programmi di piena occupazione, dove verranno dati alcuni esempi concreti di come eh, garantire il lavoro come diritto. E quindi passo la parola a Giacomo, io vado a prendere appunti. Ciao. Grazie a tutti, di essere venuti stasera, sono molto contento di tornare. Questo è la, il secondo appuntamento qui a Forlì. Nel primo appuntamento che si è tenuto il 6 dicembre abbiamo fatto una panoramica un po' generale di che cos'è la moneta, della sua evoluzione storica, la sua origine, le sue caratteristiche soprattutto di che cos'è la moneta in Europa e perché l'Eurozona dispone di una moneta un po' diversa dalle altre monete nazionali. Abbiamo parlato del fatto che l'Eurozona dispone di una moneta in particolare che non è sovrana, cioè di una moneta che non è disponibile Diciamo per gli stati, nella stessa maniera in cui può esserlo per stati a moneta sovrana e cosa significa questo? Brevemente, significa l'impossibilità di avere un canale diretto con la propria banca centrale. Abbiamo detto anche che la moneta moderna si differenzia dalla moneta antica, o la moneta cosiddetta merce dagli economisti, perché a partire dal 1971 non ha più alcun legame con l'oro, quindi non ha, alcun legame, non ha più alcun legame con una convertibilità fissa. cioè andando presso la banca centrale di qualsiasi nazione non si può più chiedere una data quantità di oro per una data quantità di moneta e viceversa. Eh, oggi affronteremo una ulteriore distinzione e un ulteriore approfondimento in questo tema, e cioè parleremo della differenza tra la moneta di Stato, che è quella conosciuta come moneta Fiat, e la moneta bancaria. In che senso? Eh, L'economista Herman Minsky, che è uno dei precursori della teoria della moneta moderna, è solito dire, era solito dire che eh, tutti possono creare moneta, il problema è farla accettare. E in che senso? Vedremo che le banche possono creare moneta, che anche eh, all'interno del settore privato, cioè tra di noi, tra cittadini e imprese, è possibile creare moneta, ma vedremo che la moneta di Stato, nella scala gerarchica delle monete, occupa un posto particolare e vedremo anche la differenza che questa moneta ha rispetto alla moneta bancaria, cioè appunto la moneta che otteniamo attraverso il prestito bancario. Quindi in particolare parleremo di tre cose. Innanzitutto, una breve descrizione ancora una volta della monetaria, per rinfrescare un po' l'idea. Poi parleremo di quella che viene definita la teoria monetaria della produzione, cioè partendo dall'aspetto monetario, ci andremo a concentrare sull'aspetto della produzione e vedremo perché in realtà quello di cui parliamo non è soltanto una questione teorica che riguarda la moneta e non riguarda l'economia reale, andremo a vedere proprio il rapporto che la differenza tra la moneta fisica e la moneta bancaria hanno nei confronti della produzione, vero e propria dei beni servizi. E infine andremo ad analizzare un po' il mondo delle banche, come funzionano e qual è il meccanismo del credito. La prima parte è appunto la moneta fiat. Mm, vorrei iniziare facendo un esempio che eh, molti di voi, chi conosce Warren Mosler? Ok, quindi molti di voi lo conoscono. Benissimo, eh, spesso Mosler, che è un economista della teoria della moneta moderna, inizia i suoi eventi facendo questo esempio. Se io avessi un bigliettino da visita, carino, bianco, non è anche il mio, no? però se avessi un bigliettino da visita di questa forma, di questa dimensione e vi dicessi che dovreste lavorare per avere questo bigliettino da visita perché ha valore, chi è fra di voi che lavorerebbe per questo bigliettino da visita? Nessuno, non ha valore. Se però uno dei gentili amici in prima fila fosse lì alla porta con un fucile e vi dicesse non uscite da questa sala se non avete almeno uno di questi bigliettini, a quel punto lavorereste per me, pareste la fila per questo bigliettino okay. fuori di metafora cosa significa questo esempio? immaginate al bigliettino come la moneta di Stato e pensate a con il fucile come l'erario, il fisco significa che la moneta di Stato ha valore esattamente perché è necessaria per pagare le tasse ok quindi il valore della moneta di Stato è legato proprio alla tassazione cioè è legato al fatto che quello che il governo accetta in pagamento delle tasse, che sono un debito per il cittadino obbligatorio verso lo Stato, ammetto dei discorsi come l'evasione eccetera, ma in generale sono un debito obbligatorio per il cittadino, bene, ciò che lo Stato accetta in pagamento delle tasse ha valore ed è definito moneta di Stato. Okay. E come funziona in generale quindi il processo di spesa? Partendo dallo Stato e arrivando fino al cittadino. Sono cose che abbiamo un po' già trattato nella prima parte del corso, ma mi sembrava interessante propondre. Per quanto abbiamo detto all'inizio, cioè per esempio del bigliettino e dell'uomo armato al ah, di fuori di Contesara, è necessario che la spesa pubblica preceda le tasse. Ok? Perché una, una sezione del senso comune normalmente è che eh, le tasse in qualche modo debbano finanziare la spesa pubblica. Si pensa sempre, ma le mie tasse vanno a pagare gli ospedali, vanno a pagare i trasporti, vanno a pagare. ok? Questo sia a livello nazionale, ma soprattutto su scala locale. Ecco, in realtà quello che accade veramente con il sistema monetario è che la spesa pubblica deve precedere le tasse, perché altrimenti non ci sarebbero abbastanza bigliettini, nell'esempio e moneta, in questo caso dell'economia reale, affinché le tasse possano essere pagate. Ok? Quindi il settore governativo, in primo luogo emette la spesa pubblica quindi spende la sua moneta per il settore non governativo e solo in seguito il settore non governativo può ripagare il debito fiscale quindi la tassa solo in seguito all'emissione della spesa pubblica ok? quindi necessariamente ci sono alcune cose che possiamo già affermare attraverso questa semplicissima analisi in primo luogo il fatto che la funzione fondamentale delle tasse come affermano gli economisti della teoria della moneta moderna è quella di dare valore alla moneta per quello che diciamo prima, è impossibile okay, non pagare quel debito fiscale. La moneta ha valore perché deve essere accettata dal governo il pagamento delle tasse. Ovviamente le tasse hanno anche un'altra funzione fondamentale, che è quella di ridistribuire il potere d'acquisto, se ovviamente il sistema fiscale è ben congegnato. Adesso ovviamente non sto parlando del caso italiano necessariamente, ma se il sistema fiscale è strutturato in maniera progressiva, Significa chi ha di più paga di più, chi ha di meno paga di meno. La funzione della tassazione è quella di redistribuire il potere d'acquisto. Un'altra funzione importante è quella di incentivare oppure di scoraggiare alcuni comportamenti, ad esempio le produzioni molto inquinanti, le produzioni che danneggiano la comunità. In questo caso, lo Stato oppure gli enti locali decidono che è necessario tassare alcuni profitti o alcuni redditi. Queste sono le funzioni fondamentali delle tasse. Okay? Il concetto eh, che spesso si immagina no? del contribuente che finanzia gli interventi di spesa pubblica quindi in realtà non corrisponde al vero dal punto di vista dell'analisi del sistema monetario. Quindi abbiamo detto che la tassazione non finanzia la spesa pubblica, ma c'è un in più, e cioè che imporre una tassa significa creare automaticamente disoccupazione. Portiamo all'esempio. Eh, Prima che io imponessi il bigliettino da visita e l'uomo mano alla porta, in realtà non esisteva disoccupazione. Possono esistere altre forme di organizzazione sociale. No? Immaginate, prima della nascita del capitalismo esisteva il feudalismo e quindi una forma di strutturazione gerarchica della società. Ma la disoccupazione, cioè il fatto di non riuscire a trovare lavoro pagato, salariato, come fenomeno non esiste. Attraverso l'imposizione della tassa, invece, io costringo la mia cittadinanza, io Stato, a procurarsi un lavoro per, poter per potersi procurare la moneta necessaria al pagamento delle tasse e quindi automaticamente imporre una tassa significa creare disoccupazione. Ovviamente eh, non è un fenomeno rispetto al quale eh, i governi sono impotenti, certamente questo non troverà nella stampa, pensate che uno dei membri del board della BCE che si chiama Vitor Costanzio, che giorni fa ha affermato che le istituzioni europee sanno che esiste il problema della disoccupazione ma non hanno alcuno strumento per risolverlo ecco, in realtà noi sappiamo attraverso l'evento precedente quello del 6 dicembre che questo è dovuto specialmente al fatto che gli stati dell'eurozona non hanno più alcun potere sovrano sulla loro moneta e quindi non possono più liberamente emettere questa moneta come invece vi ho mostrato un esempio del bigliettino adesso immaginiamo un caso generale quindi e sapendo che la tassa crea automaticamente disoccupazione, quali sono gli strumenti a disposizione di un governo per affrontare questo fenomeno, sapendo di aver creato disoccupazione con la tassa? Fondamentalmente sono due, o si riduce la pressione fiscale, quindi si riduce la richiesta che faccio dei bigliettini all'interno di questa sala, oppure si aumenta direttamente la spesa pubblica per assumere il lavoratore disoccupato. Ed è essenzialmente l'argomento che andremo a toccare nel prossimo incontro, cioè il 31 gennaio. Un sistema monetario sovrano quindi ha a disposizione questi due strumenti in maniera potenzialmente illimitata. Cioè, a fronte di un problema di disoccupazione, e vi ricordo che in Italia il tasso di disoccupazione eccede il 12%, eccede il 40% se consideriamo la disoccupazione giovanile, beh, un governo sovrano ha a disposizione questi due strumenti per poter fronteggiare il fenomeno. Questi due strumenti, nell'attuale sistema monetario dell'eurozona, non sono più disponibili, perché abbiamo la necessità, sancita costituzionalmente, quindi all'articolo 81 della nostra Costituzione, e attraverso un trattato che si chiama Fiscal Compact, di pareggiare il nostro bilancio. Cosa significa pareggiare il nostro bilancio? Il fatto che qualsiasi riduzione della pressione fiscale deve essere compensata da taglia alla spesa, okay? e quindi necessariamente questo fenomeno della disoccupazione non può essere combattuto allo